Bentornati nel mio canale oggi voglio parlarvi del mio albero di Natale che come vedete è piuttosto semplice e ha una cozzaglia di colori e cose attaccate Tuttavia, ognuna di queste rappresenta qualcosa e quindi io oggi volevo mostrarvela il primo ricordo appeso all'albero è questo fiocco di neve bianco che ormai è un po anche ingiallito è vecchissimo lo comprai 18 anni fa in viaggio di nozze a new york insieme Ah, questo fiocco argento erano, tre, mi pare 3 o quattro bianchi e tre o quattro argentati in un negozio che vendeva solo cose di Natale era spettacolare. L'ho presa a New York e mi ricorda il nostro viaggio di nozze. Altra palla, altro decoro che a me da cui sono molto legata. È questa pallina che non si riesca a vedere. Allora, non è nel mio stile, io non la amo molto. È fatta decoupage con la tecnica del craquelé, credo che si chiami, una roba del genere. La fece una ragazza che ha fatto con me il corso preparto. A me ricorda la mia gravidanza, quindi un periodo molto felice della mia vita. E, e quindi io da allora l'attacco eh, tutti gli anni ehm, all'albero, perché appunto è il ricordo di quando aspettavo l'entra. Poi abbiamo questa M&M's gigante. E, eh, Eletra ha comprato nel negozio ha comprato, ha voluto nel negozio delle M&M's eh, a Londra il suo primo viaggio in aereo la sua prima avventura insomma in volo e quindi a ricordo abbiamo, questo, abbiamo preso questo, questo decoro poi sempre qua in basso abbiamo attaccato un pinguino gigante e insieme a questo babbo natale, a questo, questo frosti che è imboscatissimo eh, arrivano da Miami, eh, lo comprai due anni fa con, eh, appunto in questa bellissima città, quando andai per la prima volta con Anna, la mia collega e amica, e niente, questi arrivano da lì. E lo schiaccianoci invece è Lussemburgo, rappresenta il mio lavoro, perché io lavoro in una compagnia aerea lussemburghese, e quindi quando sono andata a Miami con Anna abbiamo avuto la fortuna di visitare i mercatini e io ho comprato lo schiaccianoci che non so perché ha la barba un po' distrutta comunque perché è rimasta scollata negli anni, non lo so, o l'hanno incollata male comunque, sia. comunque si apre e si chiude la barba e, è proprio tradizionale a me piace tantissimo tanto che vorrei tornare a lussemburgo e prenderne uno veramente gigante scusate le campane poi altri due ricordi a prezzo di uno In questo che non è una cosa sconcia ma è un, rappresenta un cetriolo e eh, perché è tradizione l'ho preso sempre a Miami è tradizione in America appendere eh, un cetriolo, nascondere un cetriolo tra le decorazioni di Natale e eh, il bambino che lo trova prima è quello a cui ha diritto eh, ad aprire i primi regali invece questo fiocco di neve questo babbonato, no scusatemi come si chiama? Frosty, lo snowman oh, pupazzo di neve Scusate, sto blatterando, sono stanchissima oggi. Eh, non è bellissimo, però per me ha una... cioè non è che non è bellissimo, però si, vedete, si, vede, si vede lo scotch. Per me è un ricordo di Elettra. Eh, L'ha fatto, in, credo, in primo o secondo elementare. Io da allora lo appendo, eh, perché sono molto affezionata ai suoi lavoretti, e quindi a me piacciono questa bacchetta di Candy Kane l'abbiamo comprata, comprata insieme con Electra un anno perché a me piacciono queste bacchette qua di caramelle um, questa palla qua invece arriva dal Porto Rico infatti si vede, si intravede la scritta Porto Rico, eh, l'ho comprata quest'anno durante il mio viaggio a maggio prima dell'uragano del ed è una città stupenda. Poi altro decoro a cui sono legata è questa corona, chi mi conosce sa che io ho una, cioè una passione sfrenata per le corone e quindi rappresenta la mia regina. Poi soprattutto da quando ho fatto 40 anni io sono la regina assoluta di tutto quanto, no scherzo, <ride> no mi piacciono semplicemente le corone e quindi ne ho pesa una all'albero. Poi questa casetta l'ho fatta io, è uno dei primi decori che ho fatto per la casa, in feltro e quindi rimane sull'albero tutti gli anni. Questo micio che si è incagliato qua, eccolo qua, è il primo regalo che Paola Style mi ha fatto, ovvero era appeso a un pacchetto, nel pacchetto c'era un non mi ricordo cosa... Però attaccato al fiocco lei aveva messo questa satuina eh, col gatto perché sapete che lei ama tantissimo i gatti, e le lucine io la trovo carinissima e quindi la appendo ogni anno e, e, e proprio in onore di Paola, anzi Paola un bacio, ti voglio un bene dell'anima perché sapete che noi siamo veramente tanto amiche. Altra cosa a cui io sono legata è, eh, sono i funghi, io amo le manite muscari e ne ho diverse appese, qui ce n'è una. Qui ce n'è un'altra in feltro e quindi mh, niente. Io amo le maniche muscarie. Non so se vi ho mostrato questo orsetto, me l'ha comprato Fabrizio quando è andato a vivere a Londra. E tra iniziato, aveva sei anni, aveva iniziato le elementari e lui per sei mesi ha vissuto a Londra. Ha lavorato a Londra e, e quindi mi ha portato questo orsetto per Natale da Harold's. Eh, questo alberino semi nascosto, aspettate, che chiedo scusa, me l'ha inviato. Me l'ha regalato Antonella. Lei ha la pagina Yankee Candles Cover. Um, e Niente, lei lavora maglia come me, ha due mani d'oro. E mi ha fatto questo alberino. Il pattern credo che sia di Emma Fassio, ma non sono sicura. Poi altro decoro a cui sono legata è questo alberello di pasta. Che non so se si vede ha fatto elettra uh, quando non so se la scusate intanto mi alzo non so se l'ha fatto all'asilo o agli elementari con un suo lavoretto io lo appendo come, come sempre questo Babbo Natale sullo Shuttle arriva da, lo, da Orlando un altro mio viaggio e eh, arriva direttamente dal Kennedy di Space Center e il che non lo attaccassi all'albero <ride> poi questo cuore lilla è un ultimo, ultimo, uno degli ultimi arrivati me l'ha inviato Manuela e da delle creazioni di Mamu un bacione anche a lei insieme anche a Antonella e a me piace tantissimo io l'ho appeso qua poi dopo andrà appeso nella mia craft room qui avete un'altra manita verde <ride> e questo lo riconoscete Alala, Lala si è stropicciata tutta allora questo è il primo orsetto che io ho creato il prototipo <ride> e niente a me piace tantissimo l'ho appeso all'albero perché ovviamente non potevo non appendermi un orsetto visto che ne ho fatti così tanto quest'anno questa stella invece arriva dai mercatini di Merano eh, a cui ho partecipato non mi ricordo quando forse due anni fa poi qui dietro nascosta ci siamo io e Elettra. Questa pallina me l'ha regalata la mia amica Consuelo. Consuelo, a cui mando un bacio. Mi ho messo la nostra foto. Questi sono i guantini che ho fatto io. Oh, questi rappresentano invece la mia infanzia. Eh, non si vedono tanto perché sono contro luce, sono degli addobbi di legno eh, che mia nonna regalò a mia madre. E quindi, vabbè, io li metto perché li metto sempre poi altro ricordo di Miami che inquieta la Shabby ehm, la mia amica Shabby ehm, ecco Gene Seabon The Kiss eh, io adoro <ride> e quindi l'ho appeso sull'albero di Natale con la sua linguaccia poi questo Babbo Natale arriva da Lussemburgo poi ho appeso l'orsetto che abbiamo fatto al mercatino io e Paola Fisso di Cartamania qui vanno un bacio e e qua fa una bella mostra di sé sull'albero e basta, credo di avervi fatti vedere tutto. Poi ci sono le ballerine che rappresentano il mio lato di, di ballerina classica. Io ho fatto 5 anni di danza classica nonostante adesso pesi una sbrangata di chili e non sembra, però sappiate che io ho fatto danza classica per 5 anni e quindi siccome mi rappresentano, pur non essendo un amante del genere, però eh, rappresenta una parte congrua della mia vita credo di avervi fatto vedere tutto e di avervi spiegato tutti i decori vabbè poi qua c'è un altro decorino fatto da Elettra. vabbè negli anni sapete che si, ce ne sono tanti quindi li ho attaccati un po' tutti l'ultimo decoro che ho realizzato per l'albero è questo qua in perle e fil di ferro, non vi dico che tragedia fargli dare, dargli la forma di stella ah poi aspettate c'è questo qui scusate si travede il mi sa che si è finita la pila perché si sì, mi sono dimenticata di spegnerlo. comunque avevo un led questo angioletto qua arriva dalla Danimarca mi è stato regalato ehm, da un'amica della signora Langhe che è la signora che ha fondato il gruppo Occhi Lux che è il gruppo che io sostengo i bambini nati prematuri poi questo è uno dei miei guantini e infine quest'anno in cima all'albero ho posizionato lei. Vabbè adesso non si vede perché è contro luce. Lei è la mia Tilda, io ho messo questo grande fiocco col campanello per renderla più natalizia. Lei è la mia vecchia, nel senso, eh, perché ha i capelli bianchi, no? E lei è... rappresenta me con questo grande fiocco. E... Quest'anno è un anno un po' particolare per me, nel senso che sto approdando a tante cose, tante nuove sensazioni, a tanti progetti nuovi, quindi questa è la mia parte nuova. E niente, io l'ho presa qua a puntale, perché ovviamente sapete che il puntale è la parte più importante dell'albero. Questo appunto era il mio albero, spero di non avervi annoiato e con i miei ricordi. E basta, questi sono i nostri regali di Natale, alcuni non imballabili perché sono troppo grossi e vi mando un bacione e vi auguro buone feste. Ciao ragazze!